Vediamo ora eh, come con JQuery eh, è possibile eh, fare delle piccole animazioni. E in particolare, vediamo come possiamo far sparire e ricomparire degli oggetti. Allora, eh, come esempio, abbiamo un, qui c'è un fantasmino e abbiamo tre bottoni e noi vogliamo farlo sparire o ricomparire. Il fantasma non è altro che un'immagine che ha un id che ho chiamato immagine. Allora, se clicco sul bottone 1, io voglio che questo fantasma sparisca. Allora, cosa ti dico? Seleziona l'elemento con id, cancelletto immagine e farlo sparire, hide, nascondilo. Se lo voglio far ricomparire, c'è il metodo show. E se voglio invertire la sua visibilità, cioè se compare, farlo sparire e se eh, non c'è, farlo ricomparire, toggle. Vediamo cosa succede. Nasconditi, riappari e poi c'è questo interruttore che lo fa inverte la, la posizione. Questo Hide, eh, tra gli altri, ha anche un, un parametro che è in millisecondi ed è la durata, quanto deve durare questa cosa, cioè se io faccio qui per esempio di metto mille, sono millisecondi guardate cosa succede ecco qua se faccio la stessa cosa per show Non sparisce più cosa sbagliata ah, perché l'ho messo qua. facciamo show e anche toggle, posso rallentare o, oh, ecco qua, riappare più veloce e questo anche ci mette un po' di tempo a fare le cose. E vediamo ancora alcune funzioni che sono il, la, quelle che iniziano con la parola chiave fade. Fade eh, cambia la trasparenza di un oggetto e quindi se la cambia tutta l'oggetto sparisce, però possiamo anche semplicemente farlo diventare un pochino più opaco. Allora, stesso esempio di prima, abbiamo il nostro fantasmino e le, le, i metodi sono fade out fade in, quindi sparisci, ricompari, toggle a seconda se era sparito, ricompare o se, se c'è, sparisce, e poi abbiamo fade to, fade to ha un secondo parametro che è appunto l'opacità, se io clicco 0,5 lui diciamo che ha un'opacità dimezzata, ha una visibilità dimezzata notiamo cosa succede se io faccio nasconditi ho messo una riga sotto lui prima un po' per volta ha perso ecco qui riappare quindi riprendiamo nasconditi diventa sempre più opaco fino anche alla fine non c'è più se io volevo solo farvi vedere riappari la differenza con quello di prima con lo hide vediamo un po' nasconditi hide ecco se io faccio hide qui questo è il suo spazio no scusate se io faccio hide ecco qua vedete che un po per volta lui è come se avesse ristretto la porzione invece il nostro fade out eh, fade scusate fade out Eccolo qua eh, finché non è scomparso, la sua occupazione dello spazio è la stessa. Proviamo il fade to che dovrebbe l'ultimo, sbiadisci, lo facciamo un po' sbiadire, e infatti, lui è un po' più opaco. Se io rifacessi il fade to di nuovo a 5 a 1, lui ricomparirebbe come prima.